Allora ragazzi, eh, questo è salva il mondo Non so se voi l'avete mai visto, comunque si vede così Di so Qua sotto c'ho le tre armi, il piccone, poi dopo con 5-6-4 delle abilità speciali Anche con l'otto E poi vabbè questa qui è una modalità che c'è perché ci sono tante modalità E qua devo difendere la mia base che è questa e fa schifo Però almeno è ben protetta Qua ci sono diciamo, cose diverse da salvare. Tipo, posso mirare mentre salto. Poi, vabbè, ci sono. Tutte le skin hanno varie abilità. Tipo, il mio può. La mia skin, che è di livello epico. Perché qua c'è cioè epico, voglio dire mitico. Perché qua le rarità arrivano fino al livello mitico. Tra mi sono accorto che avevo dimenticato di fare questo qua. Va bene questa è una protezione che uso adesso ci sono qua gli abietti che sono i nemici che sono molto simili ai, ai mostri che ci sono su fortnite in alcuni eventi poi vabbè qui c'è della roba a caso che non so neanche perché ho messo che sinceramente è molto inutile e poi io laggo sempre Eh, ci sono varie cose stavo dicendo quindi allora innanzitutto copriamo qui che ho fatto buchi poi ah, queste qua sono tutte trappole perché su salvamoni ci sono un'infinità di trappole eh, poi va bene allora adesso da ecco, qua possiamo iniziare la partita ah, vi faccio vedere le armi che ho che sono il bulldozer il super gendarme di livello 58 anche il bulldozer e poi dopo di spada o oh, la lama spettrale e fanno tutti abbastanza danno sono leggendari, non so se c'è la retta mitica per le armi comunque direi avviamo lo scudo e aspettiamo l'assistenza se sennò sono molto difficili queste queste cose nel frattempo che aspettiamo io posso andare a farmare un po' di materiali e direi che Taglio questa parte perché sarà molto lunga. Ci vediamo poi dopo. Allora, ragazzi, è iniziata sì. la. l'altro. non so perché. ma stanno andato più veloce. Probabilmente perché hanno toccato qualcosa. Ah, adesso. sta iniziando la partita. sono entrate delle persone. Tra l'altro, adesso gli scrivo. in chat. Vengono youtube vediamo cosa rispondono ah l'ho andata una, 1 arriva da qua con queste persone qua adesso uccidiamoli iniziamo a dietro le nostre difese e ci sarà un po' di rumore adesso quindi non so se sentirete la mia voce cerco lo stesso di farvela sentire allora, ci sono un sacco di obietti come vedete di vari tipi eh uno è morto tra l'altro devo dargli ehm, modifica permessi diamogli permessi sì, perché sennò no... me l'ho dato ok oddio che armi che usano oggi su su salomone ci sono un sacco di armi che Oddio ci stavano attaccando e non ce ne siamo resi conto Allora Stavano attaccando E eh, va bene Qui è esploso tutto Buonanotte non parlerò tanto perché qui c'è da concentrarsi sta arrivando qualcosa di brutto da dove eh, perfetto ah però la prima ondata ci siamo difeso perché adesso sta per finire eh uccidiamo solo più questo, anche se adesso muore. Allora. Proteggiamoci solo un attimo. Ah, ci attaccano da sud, ha detto la, la tipa. Quindi l'amplificatore B, che mi sembra sia qui. No, è laggiù. Questo è il... Non me lo fa vedere. Comunque... Carichiamo bene tutte le armi prima che veniamo in una situazione un po' brutta allora tra l'altro questi sono delle mh, pedane che ti curano queste sono altre trappole che qua si possono piazzare sulle scale ed è una cosa abbastanza simpatica ma ah, no, vabbè mm, tra l'altro perché lui è laggiù ah sta cercando di salire credo ah ci stanno attaccando quindi noi andiamo a proteggere usiamo la spada perché è potentissima infatti partì... dovrebbero aggiungere le spade anche su battery gli altri, secondo me sarebbero un'ottima aggiunta invece che sempre armi allora qui stiamo già perdendo un sacco di danni Allora andiamo Un attimo E sono caduto Partito Se non l'aggassi H ri per riparare Oddio Sono cambiati tutti i tasti Di nuovo aggiornamento Comunque Curiamoci Se Ce la faccio Lanciamo delle uova qua, cavolo e io sto laggando, ciao, buonanotte no. non morire tra l'altro uno che ci stava aiutando ha abbandonato e tutto in legno no? sono stato un po' stupido, curiamoci L'altro tipo mi sa che si è stato E' lì che non fa niente Sono solo... vabbè Qui è sempre un po' così, se non fai niente la gente non è... Cioè la... ogni tanto quando vedi la gente poi dopo si... ...crizza così avventura figo. direi mettiamo delle partizioni qua perché sennò continuano ad arrivare allora devo andare a curarmi tra l'altro questo salva il mondo le, le, le persone parlano aiuto cosa è successo va bene io muoio e questa l'abbiamo persa. Sicura l'abbiamo persa. Noi intanto continuiamo lo stesso sempre a provare a combattere che non si sa mai. Andiamo un attimo lontano così riesco a rigenerarmi lo scudo No ci sono così E eh, ma do il mio scar con solo 4 colpi Ok l'ho ucciso quello che è fortissimo Ci siamo rigenerati un po' vita cavolo stanno per attaccarlo qua ok ce l'abbiamo fatta anche solo in 9 secondi cioè per 9 secondi se moriamo adesso è un po' brutta la cosa ok mettiamo un attimo i muri perché mi sta distruggendo Ah tra l'altro un'altra cosa simpatica su Salva al Mondo non si può shiftare Io ci sto provando ma non ci riesco Ah onata 3 E arriva dall'amplificatore dall A che è un po' più protetto Quindi speriamo Bene Cioè più o meno è più protetto Mettiamo qualche muro in ogni caso che non si sa mai allora saper iniziare le nostre armi sono messe molto male perfetto ma come prima parlerò poco è registrato da un bel po' tra l'altro deve curare questa è facendo bomba dove è 4? non la trovavo allora. cos'è sta roba? ok l'ho chiusa Aiuto, sto morendo Devo rigenerarmi un attimo Ok Mi stanno attaccando E tra l'altro, l'altro non mi sta aiutando Ok li ho uccisi alcuni Non ho abbastanza energia no Cavolo Questa roba qui c'è un botto di vita Che Devo andare alla base ancora 3 minuti Non so se ce la faccio No qua non ce la faccio E eh, va bene sono morto altro c'è cosa laggiù che mi sta ignorando proprio questa cosa ok rigenerazione e che pizzo ok devo ritornare la sopra il più fretta possibile prima che mi distruccano aspetta qua e eh, va bene sono morto ho sbagliato zona Perfetto, ecco così, è un ottimo metodo per perdere. Questo va avere, perché se poi dopo io dico ancora che voglio avere, voglio avere chi mi aiuta, ecco, sconfitta. Se io metto che mi aiutano delle persone, poi dopo il livello è più difficile. E però se poi la gente abbandona... Va bene. Tra l'altro... Eh, ho messo... Ho fatto un outro per il canale Senza musica Perché non saprei cosa mettere Poi ho paura di, di copyright il copyright Quindi boh Tra l'altro se vedete io avevo la skin di Manny Che è quella della season 6 Che poi diventa un lupo mannato Però eh, Tra l'altro quello lì mi ha mandato Una richiesta d'amicizia Ma adesso non mi interessa Comunque okay, questa è la pagina Principale di di Fortnite salva il mondo, poi qua c'è la mappa, posso andare pietralegno, tavolaccia Adesso io ho sbloccato tutta questa zona qua E dovrei fare delle sfide qua, però se io andavo avanti qua poi sbloccavo le zone in cui potevo andare Comunque Poi questa è la zona di pietralegno che è molto piccola Ed è abbastanza semplice comunque e altre cose, poi vabbè qua ci sono altre skin che ho che sono tutte leggendarie. questa è la skin di Manny e vabbè ci sono altre cose tra l'altro se vi interessa per richiedere Manny potete prenderlo praticamente gratis se avete questa roba qua avete un voucher di reclutamento eroe andate su registro raccolta personaggi eventi poi qua c'è Ninja Fortnite L'incubo E avete Io posso Se lo recluto mi chiede Uno di quelli Un voucher di reclutamento eroe E quindi voi potete Prendere Minnie praticamente gratis eh, Con altri skin Non so se lo può fare Comunque va bene Superiore perché qua Se andiamo nel mio zaino Queste sono tutte le armi che ho Io posso creare armi con le risorse che trovo, tipo questo è l'argento con cui posso fare le armi, poi c'è il rame, sono tutte queste risorse qua che poi dopo io posso usare per creare trappole, armi, tutte queste robe varie. Anche i proiettili me li posso fare. E... Vabbè, lasciamo perdere i messaggi che ci sono qua sotto. che gli è uno youtuber. E altre cose... Non so cos'altro dire Vabbè qui c'è un po' di emote se vi interessano Però vabbè Sono tutte le robe che ho shoppato Con i soldi di salva il mondo Qua poi c'è il negozio oggetti C'è questo eh, Il medico della peste Che è abbastanza bello però non ho I soldi e Si possono trovare un sacco di robe E va bene Altre cose, non so cosa dire, poi qua c'è la storia, quindi noi possiamo fare quello che vogliamo, però poi possiamo anche seguire la storia, e quindi è meglio seguire la storia. Detto questo, comunque io chiudo il video e ciao!